Interrompiamo le trasmissioni per un annuncio speciale. Oggi si apre un nuovo format, Games e Nostalgia, dove noi proveremo insieme giochi che hanno fatto la storia, negli anni 80, negli anni 90 e anche nel 2000. Quindi come sempre vi invito a lasciare tanti bei mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ebbene sì. Un saluto a tutti qui da GoPippo. Oggi faremo un gioco spettacolare. Chi non si ricorda questo gioco? Dai, forza che lo sapete. degli anni 90? Prince of Persia, esatto. E io ci giocavo da bambino, ma mi ricordo che veramente è stato il mio primo gioco e mi ricordo un sacco di cose che noi dobbiamo trovare la nostra principessa e arrivare all'ultimo livello dove troviamo Jafar dove dobbiamo sconfiggerlo nella storia c'è la principessa che ecco la principessa che ci sta aspettando ecco che si gira ecco Jafar, Jafar! <ride> con il suo pizzo bianco e il suo cappello di viola ecco si avvicina molto lentamente cosa dobbiamo fare no ah ci ha dato del tempo questo non me lo ricordavo Un tempo e se ne va vale. Quindi non mi ricordo quanti livelli ci sono Perché è davvero Negli anni 90 io penso che avevo 5 anni Quindi ho giocato Ho giocato un pochettino dopo Però l'ho fatto Ah andiamo subito Livello 1 Quindi abbiamo un'ora di tempo Io non mi ricordo neanche i tasti Io so solo che ci sono le frecce Ecco così possiamo salire Andiamo guarda allora, come che giochi ragazzi saltiamo solo con le frecce io non... vediamo come si fa io mi ricordavo che si poteva camminare cosa che eh, sì, sbatte allora dobbiamo scendere scendere che questi sono cioè il pavimento è, è caduto io come vado ah! mi sono fatto male mi sono fatto male ho perso una vita Probabilmente ho perso una vita. Allora andiamo da questa parte, vediamo chi c'è. No! Oh, via via via via via, non mi ricordavo più, ma non ce l'ho la spada io, devo prenderla. Com'è che si cammina? Eccolo lì che si avvicina. Si poteva camminare così e poi arrampicarsi e si può tenere la presa. Allora saliamo di qua, vediamo, andiamo a vedere cosa c'è. Oh, mamma mia, ci sono le, le, le cose. Ci sono degli spuntoni là sotto. Come è? Ah, così. Io devo, praticamente, no? Ah, sopra c'è una cosa. Oh, se cado! Dai. No, ma è mio, ho perso una vita. C'ho un'ultima vita, ragazzi. Com'è che si fa? Che non mi ricordo. Ah, la boccetta. Saltiamo di là, prendiamola. Ah... C'ho due vite adesso Basta che non mi ha di nuovo Andiamo piano piano Così, adesso salto Ecco, lo sapevo io <ride> Lo sapevo, sono già morto Ma com'è che fai? Io ero bravissimo a sto gioco Adesso sono una schiepa Andiamo su di qua Mi ricordo che c'era una spada Da trovare Salto Adesso piano piano Io mi abbasso Passa Allora, vediamo cosa c'è Questo non è niente Oppa. Però io voglio sapere cosa c'è lì sotto Quindi andiamo piano piano Ah eh no, come faccio a saperlo? <ride> Devo cadere Devo correre Nooo, sono morto, ecco i miei scheletri Mamma, è troppo difficile, ragazzi Ma avete mai giocato voi? Adesso, ecco, ho rimasto appeso, guardate che bello Mi lascio e non perdo la vita Com'è che Eccoci di nuovo, allora Io devo praticamente anticipare, perché i tasti veramente non sono per niente Anticipo proprio il salto, perché se sennò... no non riesco proprio a passare allora qua cosa ok quelli cadono quindi io salto perfetto gli lascio un altro passaggio ok allora mi faccio la rincorsa ho visto già che c'era lì una specie di pedana perché mi avrebbe chiuso sicuramente la, la grata qua devo fare vediamo se c'è qualche segreto si. si va di sopra allora andiamo piano piano che mi ricordo che così non ti facevi male se andavi piano piano non ti potevi fare male incredibile mi ricordo andiamo di qua 55 minuti miseria e come faccio? Beviamo la pozione, la pozione. Io mi faccio un salto, ragazzi. Appenditi. Mm. Mamma mia, ragazzi che pro, pro, pro, pro. Appenditi. Ecco la spada. Sì! Ho trovato la spada. Sì. Adesso come cadono questi? È eh, in testa, certo. Faccio un piccolo salto Così Sì Mamma che paura Adesso corri Salta Se chiudo subito la grata Andiamo su Torniamo tutti indietro e proviamo a sconfiggere quelli. Basta che non muoio Perché Mamma mia ragazzi Andiamo piano piano Che non voglio morire adesso Perché Se no non so come Cosa fare Allora qua c'era Mi ricordo Un qualcosa Ah si sì. Non si vuole rompere E io lo faccio Più qua. Perché se no mi cade in testa E ho di nuovo la vita Hola Piano piano, prendiamoci la vita così possiamo andare a prendere quello beviamo la pozione Che non mi ricordo, allora dobbiamo, mi ricordo, tira fuori la spada Eh sì, ma siete proprio scarsi Dai, vieni, te Oh mamma mia Ragazzi, 52 minuti. Corro. La fine, questa è la fine, mi ricordo. Di... C'era qui l'apertura. E poi andavo di qua. Su. Primo livello completato, ragazzi. Lasciate tanti bei mi piace perché così sosteniamo questo format, nuovo format speciale. Allora vediamo cosa succede qua. Principessa. Eh la principessa ci sta aspettando E noi dobbiamo andarla a salvare Abbiamo quanto? 52 minuti Ma ah, facciamo il, un, il secondo livello E poi basta Allora andiamo di qua Oh mamma mia E se lo faccio venire di qua? No no io Eh eh Guarda come si para. No, è forte questo. Io l'ho parato. Tiè, che colpo. No, ultimo. Sono caduto. Cade anche tu. No, no. Ma perché non si è fermato? L'ho tirato fuori la spada. Vabbè, riproviamo, dai. Che c'ho poco tempo. Che c'è la, la principessa. Ci sa E eh, io continuo a cadere. Eh? Sono caduto Ah ah! Ultimo Avvicinati Ma ha colpito lui Sì ce l'ho fatta Adesso mi abbasso Vediamo cosa c'è qua eh, Meno male che mi sono tenuto Non c'ho vita Se mi cade qualcosa in testa muoio assolutamente non troveremo qualche cosa perché sennò ecco come non detto vediamo quanta vita abbiamo adesso due Otto. ma qua non c'è niente allora quindi andiamo sopra uguale comunque eh? siii sì. via io ero fortissimo a questo gioco lo finivo in pochissimo quindi praticamente lo potremmo finire in un'ora un altro dai, dai, che sono più forte io. Mamma mia, come siete scarsi. Cioè, scarsone, che non mi hai dato neanche un colpo. E come faccio a girarmi? Non ce la faccio a girarmi. Mi ha buttato lui, mi ha buttato, volevo buttarlo io Ok, allora, piano piano noi potremo Piano piano Mi sono cambiato Sì, sì, sì, ce lo faccio Aspetta No, no Allora, ragazzi, allora, fermiamo tutti perché saranno la quarta volta che lo ricomincio allora, la prossima volta continuiamo questi livelli e proviamo a salvare questa principessa. Facciamo così, se voi avete altri giochi che vi ricordate che avete giocato in passato oppure che li, li conoscete, scrivetemelo nel commento, io li scaricherò e ci giocheremo insieme, va bene? Quindi lasciate tanti bei mi piace e iscrivetevi, eh? grazie, ciao!